Bentrovati ad un nuovo video tutorial firmato FabioAmbrosi.it. Siamo ancora con Fly Simulator e questo video tutorial è dedicato alle superfici di controllo di un aereo. Qualunque aereo è piccolo o grande, i concetti che diremo adesso sono più o meno uguali a, a tutti gli aerei. Una premessa, la solita, questa non è una scuola di volo, quindi quello che noi diremo in questo video tutorial serve più che altro per prendere un po' di mestichezza con le parti di un aeroplano e per divertirci con Fly Simulator. Eh, vi invito a, a cercare online documentazione più approfondita e chiaramente ci sono video tutorial più approfonditi se è vostra intenzione simulare eh, quello che accade realmente nella realtà. ok? Molte cose noi qui le stiamo facendo gestire a Fly Simulator, siamo in modalità completamente assistita quindi molte cose noi le ignoriamo, però... Se vogliamo in qualche modo divertirci dobbiamo un attimino capire bene come funziona un aereo e noi cercheremo con questo tutorial di vedere qualcosina senza andare troppo nel dettaglio e iniziamo parlando degli alettoni Gli alettoni sono quella parte delle ali che sono questa qui e questa qui che permettono all'aereo di virare a destra o a sinistra in altre parole quando noi abbiamo il nostro la nostra cloche e viriamo verso destra come sto facendo in questo momento quello che accade sugli alettoni è che viene spostata la posizione viene modificata la posizione dell'alettone di sinistra in questo modo il flusso dell'aria cambia e il nostro aereo virerà in questo caso a destra al contrario quando andiamo a virare verso sinistra quindi muovendo il nostro, eh, la nostra cloche verso sinistra andremo a modificare la posizione dell'alettone di destra Vedete, cambierà il flusso dell'aria e il nostro aereo virerà verso, verso sinistra ci sono altre superfici di controllo molto importanti che permettono al nostro aereo di muoversi per esempio di salire o di scendere quando tiriamo indietro la cloche e quando tiriamo in avanti la cloche che cosa accade fisicamente al nostro aereo beh quando tiriamo indietro la cloche viene modificata la posizione degli equilibratori che sono queste superfici poste in coda all'aereo quando tiriamo il joystick o la cloche verso di noi indietro quindi cercando di far salire l'aereo vedete in questo modo viene modificata la uh, direzione degli equilibratori e il nostro aereo comincerà a salire sostanzialmente cambia il flusso di aria al contrario quando vogliamo perdere quote e vogliamo scendere spingiamo la cloche in avanti come sto facendo in questo momento e vedete che eh, gli equilibratori cambiano nuovamente posizione cambia il flusso dell'aria e il nostro aereo poi quando saremo in volo comincerà a, uh, a scendere c'è un'altra un superficie di controllo molto importante negli aerei forse è fondamentale, anzi sicuramente è fondamentale ma noi non la stiamo affatto utilizzando in questi tutorial perché la stiamo facendo controllare a Fly Simulator che è il timone il timone è, ecco, fisicamente nell'aereo è questa parte qui della coda quando spostiamo il timone verso destra il timone viene spostato verso destra, quando spostiamo il timone verso sinistra il timone viene spostato qui a sinistra e noi lo controlliamo con i pedali che sono posti appunto in basso. Ecco, normalmente un pilota utilizza i pedali per modificare il, il timone. Ora cosa fa il timone e a cosa serve? Beh è un altro sistema di controllo, viene molto utilizzato quando c'è molto vento o quando dobbiamo fare delle virate per mantenere un assetto Uh, uniforme, non vado oltre con la spiegazione del timone perché è un po' complesso come argomento e forse è un po' troppo per questo tutorial vi rimando a tutorial molto più uh, corposi e meglio fatti per quanto riguarda la parte tecnica di un volo eh, noi non ce ne stiamo occupando del timone perché avendo messo eh, le impostazioni dell'assistenza al volo su semplice e facile, il timone viene com completamente controllato dal gioco, eh, andiamo a controllare se quello che io sto dicendo è vero, no, dobbiamo tornare indietro, eccolo qua, opzioni di assistenza, abbiamo messo tutto su facile, pilotaggio, ecco qua, timone automatico è impostato su ON, quindi in questo caso sarà Fly Simulator, a controllare per noi il, il timone. C'è un'altra cosa molto importante che noi dobbiamo controllare, eh, che sono i flap. Quando noi estendiamo i flap, quello che accade sulle ali è che viene aumentata la eh, diciamo la diciamo la, la superficie utile dell'ala aumentandone così la portanza. Ora proviamo ad accendere i motori, perché credo che Giustamente senza motori non c'è energia, e quindi non possiamo fare assolutamente nulla. Se non riuscite ad accenderlo manualmente, CTRL E. Vediamo se riusciamo con CTRL E. E, eh, infatti, ora non ricordo esattamente la procedura, forse avevo dimenticato qualche cosa. Vabbè, quello che ci interessa a noi adesso, pushback a parte. No, non ci interessano queste cose per il momento dicevo controlliamo i flap quando andiamo ad estendere i flap quello che accade è che cambia la superficie, eccoli qua, i flap sono estesi la superficie utile dell'ala e quindi c'è maggiore portanza e c'è maggiore spinta per farci decollare vedete, guardate, io aumento ancora l'estensione dei flap la aumento ancora e questi sono i flap sostanzialmente sono delle superfici che sono poste sull'ala che ne aumentano la portanza vado a diminuire ora ignoriamo questo signore che passa e taglia in due la nostra ala togliamo i flap completamente e vedrete che questa superficie si andrà a ridurre ecco qua quindi i flap sono tirati indietro e i flap sono estesi quando si decolla normalmente si usa dare una tacca di flap ok? ma dipende molto dalle condizioni esterne ok questo è quanto per eh, ciò che concerne i comandi prima di chiudere voglio fare un passaggio abbastanza importante per quanto riguarda la configurazione del joystick perché qualcuno mi ha chiesto come fare eh, a impostare correttamente il joystick per poter per esempio controllare il motore. Bene, sempre nelle impostazioni del vostro joystick intanto dovreste avere un profilo di default del joystick stesso già preconfigurato per volare con fly simulator. Poi comunque eh, all'interno delle varie sezioni potete impostare e verificare che tutto sia settato in maniera corretta. Nelle superfici di volo troverà, troverete le superfici di controllo primario e qui trovate eh, i controlli di cui stavamo parlando, quindi l'asse del timone, l'asse dell'equilibratore e l'asse degli alettoni. Poi se cercate come configurare il motore, per esempio, cercate manetta o credo mono, mono, mono manetta, mono sì, vediamo se ecco qua manetta eh, del motore eccolo qua vedete che io in questo caso l'asse della manetta l'ho impostata correttamente sull'asse sinistra z quindi sostanzialmente il mio joystick è impostato per poter controllare l'asse della manetta eh, se io infatti vado a muovere vedete il, il, il, la parte del mio joystick che controlla il motore vedete che questa luce eh, lampeggia Uh, Un'altra cosa importante che dovreste poter configurare quando dovete uh, installare un nuovo joystick è la sensibilità dei vari assi, abbiamo detto che uh, quando vogliamo virare verso destra o verso sinistra stiamo muovendo l'asse X okay? e quindi potete impostare una sensibilità, normalmente si usa una sensibilità ad esse per controllare questa superficie di controllo, stessa cosa per quanto riguarda l'asse Y, ovvero quando tiriamo in avanti e indietro il nostro joystick, mentre poi c'è l'asse del motore, eccolo qui, che normalmente utilizza una, uno schema eh, di questo tipo, quindi totalmente dritto. È tutto per quanto riguarda questo video tutorial, se avete problemi con il vostro joystick assicuratevi di aver installato correttamente il joystick e ovviamente assicuratevi che sia stato configurato e abilitato il profilo, il profilo corretto. Se avete domande scrivetele nei commenti e ovviamente ci vediamo al prossimo video tutorial con altre informazioni divertenti e utili per volare con Microsoft Fly Simulator. Alla prossima, ciao!